Buonasera. Il cantautore Eugenio Finardi scrisse una canzone in cui diceva che la missione della scuola fondamentale era quella di insegnare a imparare. Io ho sempre apprezzato tantissimo la canzone e però mi è rimasta una domanda. Chi è che insegna a insegnare? Dopo tanti anni ho trovato finalmente la risposta che è l'instructional designer, una figura complessa interessante, eh, impegnativa, di cui abbiamo eh, qui uno dei massimi esperti che è eh, Matteo Uggeri. Matteo è eh, docente Apogeo, è autore Apogeo, non per niente qui siamo in eh, Apogeo Live, incontri con i nostri autori, con i nostri docenti e... Eh, ci concentreremo, suppongo, perché Matteo è un po' difficile da domare, oh. ci concentreremo su una, eh, una branca particolare di tutto l'instructional design, eh, che è che cosa fare prima di entrare in aula, cosa che eh, coinvolge sia eh, i formatori sia i formati eh, e Matteo svolge tutti questi ruoli anche perché lui venerdì di settimana prossima eh, terrà un uh, corso uh, proprio per Apogeo e proprio sul, sull'instructional design. Eh, già capire che cos'è esattamente eh, può darsi che sia una cosa interessante. Invito tutti a uh, seguire Matteo perché credo che da bravo uh, docente creativo voglia farvi anche. Eh, lavorare un po' in chat però adesso lo eh, scopriamo insieme. Scusa la lunghezza Matteo, eh, ciao buona serata, benvenuto a te la palla. Grazie Lucio, eh, no, non ti devi assolutamente scusare, anzi ho assistito a introduzioni ben più lunghe. Eh, benvenuti a tutti quelli che ci seguono, se capisco siete online sia su Facebook che su LinkedIn, in tempi e momenti diversi queste piattaforme eh, con lo streaming ho capito che hanno delle latezze strane per cui alcuni di voi sentiranno le mie parole molti minuti dopo, cioè molti secondi dopo gli altri. Quando faremo queste piccole interazioni, questo sarà da, da tenere un po' in considerazione. Allora, sì, eh, Lucio eh, mi ha introdotto come effettivamente l'autore del manuale dell'e-learning, che come in vecchi tempi faccio vedere. Qua l'ho anche ripreso in mano per ripassarlo, eh, il libro che um, ho scritto in. Uh, Durante proprio diciamo, quel periodo di picco uh, dell'interesse su, su questa tematica che c'è stato a inizio metà 2020, e, m, dal quale appunto uh, sappiamo essere uscite tante, tante cose belle e brutte, uh, tra quelle diciamo molto interessanti per me c'è anche questo, questo focus sulla figura dell'instructional designer che fino a poi tempo fa, sì, è una figura abbastanza fumosa anche, non si sa bene chi sia, cosa faccia. Eh, si può intendere anche in maniere molto differenti, cioè c'è chi lo intende proprio come chi crea, realizza i corsi online, chi mette le mani nei cosiddetti programmi di outreach, tipo articoli, no, quello che fa la serie anche di, uh, di slide o il montaggio di videocorsi, eh, oppure chi, e questo è più quello che ci interessa, chi progetta dei percorsi formativi online o soprattutto, diciamo, blended. Adesso c'è questo nuovo termine, hybrid, hybrid o digital, eh, queste parole sono un po' repellenti, oggi useremo più spesso il termine blended, che mi piace un po' di più, si richiama il caffè, eh, lo vedremo, eh, che indica tutto quello che è un po' a cavallo no? tra la potenzialità del digitale e i suoi limiti, la stessa cosa per, per la presenza. Quindi l'extraction designer, eh, per me, per noi, in questo momento, è la persona che che si occupa di tutto, la, tutta la progettazione dei, dei corsi no? o che collabora con chi eh, li realizza, compresi i formatori. Eh, io ho preparato una, una piccola presentazione che in realtà più che una presentazione è una serie di, di spunti che immagino a questo punto dovreste di quanti riuscire a vedere. Uh, vecchio stampo, diciamo con uh, PowerPoint, anche se in realtà non è stata realizzata con PowerPoint. Uh, mi serve soltanto come, come traccia, come guida. Poi invito Lucio a interrompermi, intervenire anche a gamba tesa, e, e voi a scrivere nelle chat, nei commenti dei, dei due social su cui siamo trasmessi. Uh, per Domande, dubbi, interrompermi e poi sarò io stesso a titillarvi un po'. Fra poco allora, chi sono? Appunto, io mi vendo, diciamo come esperto stra stra stratega, proprio perché non metto direttamente più tanto le mani uh, nell'e-learning e poi anche di gamification. Quindi, tutto quello che ha a che vedere un po' con l'utilizzo del, del gioco in ambito di apprendimento, sostanzialmente, non di marketing. Quello non ne capisco molto e mi fa sempre tanta paura. Ehm, poi eh, sono anche io formatore, eh, ho un background a designer, quindi ho studiato design al Politecnico di Milano, eh, dove, tra l'altro appunto sulla cui fondazione ancora eh, lavoro felicemente, eh, per passione ma neanche troppo perché in realtà prende tantissimo tempo, sono musicista e eh, le cose spesso si... si, si, si si intrecciano, eh, ho visto parecchie persone che seguono i miei post uh, su LinkedIn che a volte sono tutte intrigate dalle, dalle connessioni con la musica, magari anche un po' meno noiosa di certi aspetti dell'e-learning e diciamo che poi come professione principale mi occupo di progetti formativi dal, dal mondo della scuola a quello del, del lavoro eh, come project manager. Okay? Eh, direi che tutto come autopresentazione, adesso io non posso far presentare voi, a mi piace tantissimo quando sono in aula, ma anche online, chiedere ai partecipanti di due parole eh, su, su di loro, eh, non possiamo farlo, mm, però c'è un modo, un modo un po' carino, in questa pratica che si chiama Chaffo, eh, non so se la conoscete, quindi è come una waterfall, quindi è una cascata, anziché essere d'acqua, è di, di chat, di parole. In realtà in questo caso possiamo usare... <coughs> nemmeno la chat perché non siete nemmeno in Zoom e quindi un primo esperimento che non ho mai fatto in questa forma di streaming multipiattaforma, quindi sia che è in LinkedIn sia che è in Facebook, è invitato a rispondere a una domanda. E rispondere in chat nei commenti, ma solo quando vi do il via, in modo tale che vi influenziate un pochettino meno. Eh, la latenza fa sì che appunto questa cosa non, non sarà proprio una cascata, sarà più una sorta di, di uh, lento fiume uh, che si sposterà durante la mia prima parte di, di, di racconto, eh, però l'importante è che vi apriate date una, soprattutto date una risposta di pancia quanto più possibile, non state lì a pensarci troppo rispetto alla risposta che dovete dare non c'è un giusto o sbagliato è più mh, una cosa che mi interessa anche per, per conoscervi un po' no? per capire eh, chi siete e cosa sapete di questo tema instructional design ma certo, sì, sì. anzi, dove farlo perfino a voce ma solo dopo che loro hanno, si sono espressi eh, quali sono le tre? Anche, anche le, le colleghe di, di Online, Federica e, e Federica, eh, Quali sono le tre qualità che deve avere un instructional designer secondo voi? Se non sapete bene neanche che cos'è un instructional designer e non l'avete ancora capito bene dalla mia presentazione, non importa, eh, fate conto che sia il progettista di percorsi formativi ibridi, come si dice oggi, blended. E scrivete, in chat, non rinviate la risposta per ora, come vedete bello scritto qua sotto, probabilmente l'avete invece già fatto, e, e via, mi do via adesso, che potete farlo. Allora, di solito la cosa carinissima di questa pratica che, che per chi di voi insegna online, consiglio per rompere un po' il ghiaccio, è che se sei all'interno di Zoom, Teams o quant'altro, ehm, tu puoi avere immediatamente questa chat che scorre, soprattutto se ci sono tante persone, è molto, molto carino perché è velocissimo, ci sono un sacco di parole. È bello quando si chiede anche una parola sola. Eh, io lo faccio, per esempio, chiedo il contrario di empatia, no? un termine dice che empatia lo so cos'è, ma il contrario, antipatia, eccetera. Eh, poi in alcuni casi c'è una risposta più o meno esatta. Eh. Tre cani, dice in quel caso, per esempio, che è narcisismo, in altri casi no, però nel frattempo hai un po' un feeling anche della classe. Quindi questo è diciamo un trucchetto più per i formatori che per i designer, che però può, può essere utile. Uh, per vedere le risposte, mi conviene interrompere un attimo la condivisione e andare a sbirciare su LinkedIn e Facebook. Quindi concedetemelo. Poi, per chi si sta già uh, in qualche maniera tediando, uh, uh, sappiate che fra poco entriamo un pochino più nel vivo invece delle cose formative, perché preferisce interventi frontali. Allora, vediamo, adesso non riesco al momento a vedere granché i commenti, eh, chiedo alle, ai colleghi di Apogeo se riescono loro magari a raccontarmeli o a buttarli qua nella chat di Zoom, con collare. Vediamo dove perché però io devo capire dove riuscite a commentare tutto, Porini. Spero che siate in grado di farlo. E se non lo siete, vi ho creato un eccezionale momento di, uh, di frustrazione. Quindi. No, no, qualcuno ci, sta, qualcuno ci sta riuscendo, non ti preoccupare. Eh, partiamo da, per esempio, eh, pazienza, organizzazione, empatia. L'empatia ah, sì. dal mio punto di vista è sicuramente il requisito centrale per chi progetta percorsi formativi, questa idea del sapersi mettere nei panni degli altri, del uh, riuscire a, uh, a chiedersi no, quanto uh, non solo i, i fruitori del percorso, ma anche chi, chi, i, i, i formatori, i trainer, no? come... Come ad esempio riusciranno ad utilizzare un determinato software, una piattaforma, eccetera. Eh, la pazienza sì, sicuro, quella penso sia necessaria in praticamente ogni lavoro. Organizzazione sì, um, organizzazione particolare è utile come spunto perché dal mio punto di vista, eh, e ne parleremo più volte oggi, questo passaggio dall'online alla, alla presenza eh, prevede che l'organizzazione sia un pochino più rigorosa, diciamo, un po' più eh, strutturata ancora. Con l'Aula si riesce magari a improvvisare un po' di più, con l'online meno. Um, questo mi fa venire in mente quest'altra quest suggestione che vi butto lì nel frattempo in cui rispondete, questa eh, immagine di Perry Lindon, che non è un film famosissimo oramai, però è un film eh, diciamo famigerato per la sua durata, dura 187 minuti. Allora, perché lo cito adesso rispetto a questa cosa dell'organizzazione? Eh, perché eh, l'errore principale che, che è stato fatto massivamente nel 2020 ma che continuo a vedere fare è cercare di basarsi troppo sulla propria esperienza dell'aula dell'aula fisica e portarla nell'online non dimenticarsi che le quattro ore in aula sono improponibili come quattro ore online fisiologicamente perché è un intervento formativo di quattro ore oggi ho incrociato un, un collega in, in, in ufficio che è pallido ed esangue perché veniva da cinque ore di riunione eh, online ed è una cosa assolutamente improponibile quindi questa cosa della durata di valutare non vuol dire poi dover tagliare cioè Barilino è comunque un gran film di Kubrick eh, regge nei suoi cioè, 187 minuti però eh, c'è tanto lavoro dietro per far sì che comunque tutto quello che il regista voleva comunicare arriva allo stesso allo spettatore ecco stessa cosa in un percorso formativo ridurre i tempi dei momenti frontali online, quelli in diretta, come quello che stiamo facendo ora, non vuol dire ridurre i contenuti o tagliare fuori delle parti, ma semplicemente saperli ribilanciare meglio, no? magari sostituirli con delle attività o lasciare delle parti di uh, autonomous learning, di, di chiedere ai, ai discenti di andarsi a, a cercare da soli le informazioni quando vogliono e quando possono. Prova a misurarti con preparazione, lungimiranza, flessibilità. Bellissimo. Allora, uh, <ride> mi sono tirato la tappa. Uh, lungimiranza. Allora, con Lungimiranza, questo mi piace molto. È una parola fuori moda, penso, perché nel mondo aziendale soprattutto si pensa tantissimo al qui e ora, però poi alla fine le aziende che sopravvivono sono quelle che riescono a essere lungimiranti. Um, verissimo. Allora, sulla lungimiranza c'è un discorso, secondo me, anche per esempio di... Di economia di scala. Eh, gli albori dell'e-learning, io ci lavoro più o meno da vent'anni, era um, il sogno di tutti, no? l'e-learning come eh, economia di scala della formazione. Io faccio i learning object, quindi queste unità formative piccoline, eh, e poi me le assemblo come mi pare nella mia piattaforma e dopo le rivendo man mano ad altri utenti. Eh, questo vale soprattutto per i training provider, ma anche per chi fa formazione interna. Eh, e quindi penso che all'infinito no, io potrò rivendere il mio corso. Peccato che poi invece questa cosa no, non sempre funziona e l'aggiornamento continuo dei, dei contenuti, delle strutture, dei software fa sì che eh, questa economia di scala sia difficile da, da tenere in piedi. Quindi questa lungimiranza io la vedo molto anche legata a questo. No? E in termini tecnologici c'è cioè il discorso del lock-in, eh, quindi della del rischio di adottare un sistema che poi mi devo portare dietro sempre no? e quindi non sono lungimirante ne ho preso uno tra i tre magari qualcun altro ha scritto altre altre cose su cui discutere guarda, ti do um, intelligenza emotiva coordinamento organizzazione ok intelligenza emotiva Notevole anche questo e eh, sì, ehm, allora, questo mi fa venire in mente un altro, un altro aspetto, eh, quello dell'intelligenza emotiva, legato un po' anche ai, eh, ai modelli formativi. No? A me piace mostrare questa slide ogni tanto... Eh, perché uh, nel libro anche ho cercato di affrontare un po' uh, quelli che sono i modelli di innovazione didattica nel, nella storia è stato indispensabile, io non, non ne sono un esperto, non sono un pedagogista, e, m, però uh, una cosa che, che mi è parso molto curiosa è stato uh, trovare questi estremi, eh, uno dei quali è Burrus Skinner, uh, il comportamentismo qua a sinistra, no? E lui, Aveva, aveva elaborato questo sistema con il piccione, lo si vede, c'è anche il video in YouTube, per cui a piccoli piccoli eh, input costanti eh, veniva, eh, viene convinto il piccione a compiere determinate azioni. No? Quindi sostanzialmente eh, gli si dà da mangiare eh, una cosina e poi lui fa e reagisce. E con questo rinforzo lo si conquista in qualche maniera, lo si addestra in sostanza. Questo è stato uno dei primi modelli diciamo, eh, formativi che sono stati studiati e, e rappresentati. Ecco, eh, può sembrare molto vecchio, molto desueto, però eh, al giorno d'oggi è quello che molte eh, aziende utilizzano per la progettazione di servizi digitali, come ad esempio lo stesso WhatsApp, eh, quel pallino rosso che ci appare, quel suono che eh, ci ossessiona durante la giornata, che ci può regalare un Momento di, di, di felice dopamina perché qualcuno dà l'ok okay alla cena in compagnia oppure un momento di disperazione perché per l'ennesima volta arriva una rogna via WhatsApp, ecco quello fa sì che noi ci agganciamo a quello strumento digitale. Eh, fa leva sull'emotività, in sostanza, anche e in una maniera abbastanza invece molto funzionale. Eh, Invece un'altra forma di intelligenza emotiva molto più vicina a quella che eh, credo che la persona che ha scritto stesse pensando, pensando agli instructional designer, è quella di chi eh, sa mettersi appunto ancora nei panni degli altri e soprattutto magari anche um, riuscire a reagire a momenti di stress, di difficoltà, ad andare incontro ai tanti recalcitranti che ci sono nell'ambito la formazione, quindi, so, lancio il corso, ma a metà della mia eh, forza aziendale non vuole partecipare, una parte è proprio stile, eccetera. Allora ci sono approcci molto inclusivi, che vengono dal mondo della scuola, in questo caso, eh, de de della pedagogia, che però secondo me sono interessanti come spunti, e in alcuni casi addirittura mutuabili in quello aziendale. Questo non è proprio uh, mutuabile, ma quello che fa Sugata Mitra, che è un ricercatore indiano trattato in, in Inghilterra, è la Granny's Cloud. Lui ha uh, costruito un sistema per cui tante vecchiette uh, sole e, e annoiate eh, in Inghilterra uh, fanno da, mh, non proprio lezioni di ripetizione, ma da specie di mentor per dei ragazzini delle zone disagiate di grosse città come Birmingham, dove lui sta. Eh, cosa succede? Che eh, non si conoscono, cioè non sono nonne di questi ragazzini, sono anziani che in forma volontaria si collegano online e dicono a questi bambini: Oggi cosa hai studiato? Raccontami un po'. Eh, ma che bello, ma che bravo, ma hai imparato anche questa cosa? Ma sai che io non me la ricordavo, ma come funzionano? E questo consente un circolo virtuoso. Eh, per cui questi ragazzini che spesso sono un po' tra, tra, eh, trascurati dai genitori, che non hanno tempo di stare dietro a loro, eccetera, si trovano gratificati e funziona soprattutto su un aspetto emotivo dell'apprendimento, che è quello di avere qualcuno che ti fa pat pat sulle spalle, ma che in sostanza mitra con tanto di eh, diciamo documentazioni molto elaborate e statistiche anche eh, corpose, dimostra essere fondamentale, no? Ecco, questo è così come ho colto lo spunto, poi non so se, se, se chi okay. l'ha scritto è soddisfatto. Beh, Intanto cominciamo a raccogliere quello che arriva. Uh, te ne butto di altri tre, mm -hmm. memoria, esperienza, improvvisazione. Che ah, sembra improvvisazione? Quasi, sembrano quasi il corredo di un, di un attore teatrale. Più che. Sì, sì, sì, sì. Mi piace molto l'improvvisazione. Um, uh, sì. Sì, sì, assolutamente. Allora, l'improvvisazione, non eh, so, magari è un caso, magari no, ho scritto un articolo eh, che è uscito proprio la settimana scorsa, quelli di Schilla su improvvisazione di learning, perché è un tema che mi interessa tantissimo. E, in realtà è un'intervista a un professore del conservatorio di Milano che ne sa parte di improvvisazione musicale, decisamente più di me, ma eh, nel mondo dell'apprendimento, questa cosa è sempre più richiesta nel mondo in generale la riflessione che mi veniva da fare chiacchierando con, con Alberto Dona, appunto, questo, questo docente di, di musica, è eh, eh, di come, soprattutto nel periodo COVID, chiamiamolo così, con i vari DPCM, eccetera, siamo stati tutti costretti a un'improvvisazione costante e quella che mi viene da chiamare un adattamento continuo, no? si parla sempre di lifelong learning, di uh, formazione continua, apprendimento continuo, ecco adesso c'è, ma da sempre comunque il mondo del lavoro, sempre di più, negli ultimi anni ci è chiesto l'adattamento continuo. La capacità di sapere improvvisare è fondamentale e, e va bilanciata con il programmare. No? Può essere una banalità, però per declinarla nel, nello specifico tiro fuori un'altra delle... Delle idee che avevo uh, messo nelle slide la vado a cercare eh, che questa qui eh, questo, questo è quello che è lucio quando gliel'ho presentata questa tabella ho detto no non farla vedere <ride> è troppo grossa, che perdiamo perdiamo tempo no e allora che cos'è è, è un, um, un modulo fatto tipo in excel in google spreadsheet è google fogli è la stessa cosa eh, nel quale eh, ed è una di quelle cose che presenterò anche nel corso di settimana prossima. Eh, è uno strumento, secondo me, molto utile per programmare bene un corso. Prima qualcuno ha parlato di organizzazione, non nelle tre qualità dell'instructional designer. Ecco, eh, questo è per programmarlo bene, cioè tu vai a smontare quello che ti stavi facendo in aula qui da quel momento, lo parcellizzi in pezzi più piccoli, non necessariamente il learning object per chi conosce le terminologie, ma comunque l'unità più ristrette, scegli come, come farle ok? c'è qualcosa che può essere un bel video di pochi minuti che fa l'introduzione che è fruibile anche a chi non si scrive in piattaforma che fa anche un po' da teaser, perfetto lo faccio così eh, un'altra pagina è la mappa dell'intero percorso formativo che okay? è un'immagine, un pdf vecchio stampo um, quest'altra cosa invece la posso fare in forma di quiz, posso lanciare una sfida una cosa più gamificata ok? quindi vado anche a contare quanto mi durano queste cose, no? Eh, quale strumento tecnico devo usare, la, la durata eh, di fruizione prevista, cioè quanto ci mette uno a vedere il video, d'accordo, ma quanto ci mette che so a rispondere a un quiz, quanto ci mette um, a fare un approfondimento per i fatti suoi, uh, se do una consegna quanto tempo gli do, e il riconoscimento. Tutto questo può sembrare molto rigido, molto incasellato, però al tempo stesso l'improvvisazione è verissimo che è assolutamente richiesta, cioè vuol dire che Prima di tutto devo essere in grado anche durante il percorso magari di rimodularlo se qualcosa non funziona bene. In quello che è il modello Eddy, che è una delle cose di cui parlerò settimana prossima, c'è tutta questa sequenza di cose da fare che prevede anche dei test continui su come stanno andando le cose per rimettersi in discussione. È chiaro che magari a metà di un percorso formativo blended non vado a cambiare l'LMS che sto usando, cioè la piattaforma su cui gira. Uh, però se tutti sono scontenti magari non li metto lì i, i materiali formativi o okay? che gli dico ok, vi trovate bene con Dropbox li carichiamo lì no? E, oppure ovviamente anche per i docenti no? anche nel, nel, nel, nel, nella formazione eh, lasciare degli spazi aperti in quelli che sono le, i momenti di formazione face to, cioè non face to face in real time come quello che stiamo facendo ora, sincroni e eh, permettere loro gli scambi più aperti. Eh. senti, Abbiamo... le, Scusami, le, visto che prima accennavi all'avvento della pandemia, le ricadute che ci sono state eh, a livello di utenza, di eh, utente finale, sono oh, ok, mi scarico Zoom, mi scarico Teams, mi scarico Meet, eh, me li scarico tutti. A livello di eh, formatori invece e quindi di formatori di formatori, è cambiato qualcosa è successo qualcosa e adesso un formatore lo si prepara in un altro modo o che sei eh, cambiato qualcosa o no? secondo me sì <coughs> sì gioco forza sì secondo dal mio punto di vista eh, adesso non, non ho dati alla mano però qualche esperienza qualche sentore qualche qualche cosa che sbircio eh, Diciamo, l'aspetto tecnologico, per quanto si preferisca ignorarlo, diventa abbastanza eh, importante nella misura in cui eh, adesso un formatore di formatori, così come instructional designer, deve saper guidare anche nella scelta, nell'utilizzo dei, dei tool che sono a disposizione. Per cui ci sono, il discorso va su vari livelli, no? cioè, ci, ci sono i tool diciamo, di base che forniscono un'infrastruttura del del corso, che sono la piattaforma LMS, il Learning Management System, eccetera, piuttosto che appunto uh, strumento di interazione sincrona, tipo Zoom, Big Blue Button o quant'altro, però tutta un'altra serie di strumenti che io chiamo, cioè io chiamo che vengono definiti di e-collaboration, eh, che sono nuovi continuamente, ne escono incessantemente, cambiano, eccetera, parlo di robe alcuni di quelli che ci seguono probabilmente li conoscono, Miro, piuttosto che Padlet, eh, quelli per creare mappe online, lo stesso Teams da, da qualche giorno consente l'utilizzo di Microsoft Whiteboard al suo interno, che ha avuto una certa evoluzione. Eh, quindi mh, tutto questo in qualche maniera fornisce una serie di, di opportunità, di potenzialità enormi a chi va in aula, che pone la sua libertà di formatore, di insegnante, anche di docente universitario, può, può scegliere, ma che in qualche maniera magari va guidato da chi lo forma. Quindi, formatore, formatori, secondo me, un po' deve, deve diventare un po' più esperto anche lui di queste cose, e per farlo, quello che consiglio è coltivare la curiosità. Che anche questa è una caratteristica dell'instructional designer che aggiungerei se nessuno l'ha scritto, Quindi no? sbirciare, di sperimentare in altri in altri contesti, per esempio. Scusa se sto su questo tema, ma mi, un po' mi interessa, egoisticamente approfitto. <ride> eh, esiste anche uno scalino tecnologico di cui tenere conto, eh, ovvero i vari mezzi che ci sono a disposizione. Alla fine dei conti sono neutrali e quello che conta è che cosa veicoliamo, Oppure invece non lo sono e ci permettono un po di più un po di meno un po di qui un po di là eh, di fare eh, più cose o meglio cose oppure diversamente meno eh, diversamente con meno qualità c'è un condizionamento da parte del mezzo tecnologico rispetto alla qualità della formazione secondo me sì è un dibattito è una domanda acuta cioè è... Eh, perché questo è proprio un dibattito che è in corso praticamente da, da secoli nell'ambito dell'e-learning, eh, cioè c'è chi dice che eh, qualunque sia la piattaforma, cioè, non è rilevante, l'importante, sono contenuti, persone, eccetera. Che eh, invece dice no, una volta che, che, che la scegli, poi dopo però dei vincoli molto forti. Ovviamente, come sempre, la, la verità sta nel mezzo, però ecco anche qua se, se se vuoi mi, mi aggrappo di nuovo alle mie slide, passando anche abbastanza direttamente a quello che era uno dei, eh, dei, dei temi che abbiamo deciso di, di lanciare oggi in generale, no? come eh, per questo incontro, cinque cose da sapere prima di andare in aula. Gli, gli errori da non fare, ecco, il punto 3, cioè proprio scegliere prima gli strumenti digitali e capire come usarli. Strumenti digitali parlo sia di hardware che di software, quindi comunque di investimenti. No? E, troppo spesso mi capita di parlare sia nel mondo aziendale, che anche in quello mh, scolastico, universitario, con persone che dicono ah, no, c'è cioè, cioè Google Classroom, è facilissimo da usare, è bellissimo, è perfetto, usiamo quello e poi uh, decidiamo no, come fare il corso, eccetera. Mm, non è un approccio che funziona dal mio punto di vista è, perché? Perché c'è come minimo i primi due punti sopra, no? di dire ok, capiamo bene a chi ci rivolgiamo, che persone sono, eh, cosa gli piace, cosa sanno usare, cosa conoscono, e non sono tutti uguali, eccetera. Quindi, e anche capire bene quali sono le differenze tra gli strumenti digitali. Per fare un esempio, molto terra a terra, una cosa sulla quale mi sono dovuto confrontare con Laura Barlassina, che è una persona che mi ha dato una mano nello scrivere il libro e che si intende parecchio di piattaforme anche lei. Eccetera, era quando si parlava di LMS e di piattaforme, eh, distinguere proprio Google Classroom da eh, gli LMS veri come Moodle, Docebo o altri. Qual è la differenza sostanziale che negli LMS cosiddetti veri, come questi due che ho citato, io ho il learning object, quindi ho degli oggetti che posso portare anche in altre piattaforme. Google Classroom mi vincola di più. Torniamo al discorso del look-in di prima, quindi di essere agganciato a un prodotto che tra l'altro mi viene offerto gratuitamente, ma anche proprio per quello, perché è un po' come uno spacciatore che ti offre la prima dose gratis, poi dopo le altre le devi pagare. Ecco, l'idea è che eh, una volta che abbraccio lo strumento, oltre a avere i vincoli di quello che poi... Però su quello è meno, è meno rischioso, forse, perché poi puoi sempre integrare quello che manca, che non funziona. Eh, Google Classroom non consente questa cosa di learning object e quindi non, eh, non, non ce la fai più a portare i tuoi contenuti da un'altra parte con Moodle. Non, non è un problema, ecco. Non so se ho risposto alla tua domanda se tu ti riferivi più alle potenzialità eh, termini prettamente digitali, performance, eccetera. Ma in quel no, io allora comunque... vedo che eh, io non sono un, uh, un formatore, però ogni tanto mi capita di eh, cascarci dentro, eh, di occuparmi di queste cose e molto spesso nelle aziende vedo questo atteggiamento per cui, ah, ma no, è così bello usare, eh, qui bisognerebbe citarne uno a caso per non fare torto a nessuno, è così bello usare eh, Gitsi Meet, eh, che è open source almeno. Certo. Uh, e quindi mh, sembra che uh, devi per forza usare GitSimit altrimenti uh, casca al mondo qualcosa non si può fare ma c'è la condivisione dei file che è così comoda uh, c'è una sorta di c'è una sorta di sindrome di, di Stoccolma no? per cui l'azienda ti mette lo, lo strumento e tu ne diventi eh, prigioniero e io rimango sempre un po' interdetto perché eh, a livello di trasmissione appunto di se stessi, della faccia, dei media, eh, di mh, cose che si possono passare online, eh, secondo me dovrebbe contare di più il contenuto che non la, la piattaforma, però c'è invece un appiattimento di, di questo tipo. Adesso su contare di più il contenuto che la piattaforma, non so, questo non lo metterei su un piano di più o di meno. Eh, diciamo, tornando al discorso che facevi prima, purtroppo c'è una naturale umana tendenza ad affezionarci a delle cose, no? a, eh, a preferire quello che già conosciamo. Quindi anche in termini di interfacce, appunto, il mio background da designer fa sì che io sia molto sensibile all'interfaccia dei software che mi trovo di fronte, quindi ehm, nel momento in cui ce n'è una che secondo me non è ben progettata, mi erito immediatamente e ho un rifiuto totale e questo mi capita spesso con i diciamo, programmi Microsoft, io sono un po' più partigiano di te, perdona, poi casomai mi taglieranno le della macchina o mi troverò un virus sul computer. Eh, e sono abbastanza per l'open source diciamo detto questo comunque eh, i, i, il punto è che eh, cerchiamo familiarità uh, edmodo che è una piattaforma di learning che è nata per il mondo della scuola eh, nella sua prima versione ci ignottava facebook al punto tale che quasi ti potevi confondere dire sono dentro facebook o sono dentro Edmodo, modo no? colori icone forme eccetera eh, era un errore in sostanza però eh, era una cosa voluta perché diciamo che in questo momento parliamo di più di dieci anni fa facebook è il riferimento del digitale online tutti vogliono le cose come quello lo facciamo in quel modo lì eh, proprio per andare incontro a, a questa tendenza molto umana di si eh, anche accolti no, da, dallo strumento digitale passiamo Proviamo a girare pagina e passare eh, alla parte Compiuta, no, compiuta l'esperienza della, della chat, da cui comunque sono uscite un po' di, di cose che credo interessanti. Intanto eh, rinnovo l'invito a scrivere in chat domande per Matteo. Nel caso eh, ce ne fossero, se avesse voglia di chiedere qualcosa in diretta, interrompiamo tutte le trasmissioni e diamo priorità alle domande. Proviamo a passare all'argomento di stasera che era le cose da fare prima di entrare in aula, perché quando ne abbiamo parlato noi tu hai risposto con una battutaccia. Dopodiché però sono venute fuori cose interessanti e tutto sommato ognuno di noi forse ha la sua lista personale, però sentire la tua ha un sapore un po' particolare come... La ricetta raccontata dallo chef. Ti ringrazio, diciamo lo chef un po' volgarotto, visto che la battuta qui sta facendo riferimento a cioè era cosa fare prima di entrare in aula e dicevo orinare, eh, nel senso che eh, seriamente, eh, però ho fatto un po' facendo... Ehm, Prima di iniziare, questo più per i, non per Instagram designer, ma per i formatori online, eh, l'idea è di, di non ritrovarsi durante una lezione magari di 3-4 ore appunto a dover andare in bagno, per non poterlo fare per non abbandonare il pubblico e comunque essere belli, tranquilli, rilassati e soprattutto pronti e organizzati. Eh, detto questo, le cinque cose eh, sono collegate ai punti di prima, in no? un certo senso, sono eh, adesso un piccolo vale me megum che... Volendo un po' lasciare il tempo che trova, però direi che effettivamente dal mio punto di vista, per la mia esperienza, sono quelle fondamentali. Quando prima si diceva, punto uno, no? mm, evitare questa cosa di pensare di conoscere il target, i vicenti, gli utenti, i formandi, cioè troppo spesso si dice: beh, ma io so già com'è la mia forza lavoro, no? li devo formare su questa cosa qui eh, e parto e via. No. C'è un'idea di coinvolgimento, che qui un po' di empatia. no? Essere empatici non è facile, diciamo, per trovare il modo di essere empatici, conviene bene coltivare la curiosità, e per coltivarla devi chiedere agli altri come si sentono, cosa vogliono. No? E per farlo mh, si possono fare vabbè, i banali questionari, che però anche quelli lasciano sempre un po' di tempo che trovano, interviste che tante volte non è facile organizzare. Dei focus group, secondo me, sono una delle... Mh, delle modalità migliori per entrare in contatto con chi deve fruire la formazione o deve farla anche con, con i formatori. Eh, oggi stesso e ieri ne ho fatti un paio con, con docenti scolastici e, e sono stati meravigliosi, adesso lo dico in tutta sincerità perché sono delle, delle gran belle chiacchierate, delle quali vengono fuori un sacco di idee e hanno anche una funzione eh, molto positiva di far conoscere tra loro le persone che non sempre si conoscono, far conoscere le varie esperienze che hanno fatto e eh, catturare buone pratiche ed avere, se il focus group funziona, ehm, un piccolo eh, zoccolo duro da cui partire, i cosiddetti ambassador della formazione eh, o dell'innovazione, per introdurre l'innovazione in azienda. Quindi faccio un esempio. Ci chiedo loro che strumenti digitali utilizzate, come li utilizzate, eh, sia per il lavoro che per i vostri hobby, eccetera, oppure come vedrete la piattaforma che eh, utilizzeremo per la formazione in azienda, eh, oppure vi presento questa nostra idea di piattaforma, eh, come vi sembra, la, la, la abbracciate, vi piace. Ecco, questa cosa qui fa sì che loro siano già un po' coinvolti, e eh, se qualcuno poi, tra l'altro, è un po' più entusiasta, può anche far parte del team di progettazione, eh, altrimenti può eh, lanciarsi, cioè può, può, può semplicemente essere tra quelli che lanceranno l'idea eh, nel momento in cui andrà adottata. Quindi quando faccio i test coinvolgo loro una volta che la piattaforma è su e poi dopo loro chiederanno ai loro colleghi di usarla. Quindi appunto questo per il punto primo. Eh, rispetto all'eludersi che l'unico approccio vada bene, no? Eh, cercare di adattare, progettare in dettaglio, proporre alternative, anche qui copiare e ispirarsi ad altre esperienze. Allora, molto spesso il mondo della formazione aziendale è un mondo chiuso, chiaramente, no? quello che è un'azienda falso interno tendenzialmente non lo va troppo a raccontare fuori. Eh, Esempi di gamification, eh, proprio videogame sviluppati all'interno di banche. Eccetera, uh, sono interessantissimi, ma tu non li puoi vedere se sei un'altra banca concorrente, puoi andare a guardare cosa fa. Eh, però ci sono altri ambiti, tipo quello della scuola, che sono molto più aperti, dove c'è un sacco di innovazione, di innovazione digitale, eh, che è alla portata di tutti, anche perché spesso a costi più bassi. Dove valgono le idee, ma dove vengono anche utilizzati strumenti o a basso costo, o comunque con licenze education, d'accordo, ma che magari un'azienda può permettersi di scalare su una pro. e quindi Ispirarsi ad altri contesti, di bridare in questo senso, secondo me funziona molto bene per evitare di rimanere appunto narrow-minded, come direbbero gli americani. E il punto 3, come dicevo prima, la via d'uscita per evitare di innamorarsi della tua piattaforma e costringere tutti a usarla anche se poi è sbagliata, testarne tante, di solito quasi tutte consentono di essere testate, anche i grossi provider di piattaforme non vedono l'ora magari di presentarle, quindi potete entrare in contatto con loro, Per esempio Docebo, che è anche italiana, ha eh, uno staff uh, ricchissimo, per cui se un'azienda vuole adottarla uh, può fare delle riunioni con, uh, online con, uh, con dei loro rappresentanti e poi scoprire com'è e capire se è adatta alle proprie esigenze. Oppure assaggiare tool, prima ho nominato alcuni tool di collaboration come Padlet, Miro, eccetera. Eh, andare a vedere come funzionano, provarli in famiglia con gli amici eh, per il vostro club di lettura, piuttosto che eh, quello di pesca o il gruppo musicale, eh, perché è molto utile prima di andare a proporli all'azienda e vedere come funzionano. No? Pensateli su cose che vi, vi piacciono, che interessano. Chiedere consigli sembra una banalità, però anche questo tante volte vedo che non viene assolutamente fatto. Non vuol dire pagare consulenze miliardarie a gente come me, ma anche semplicemente chiedere ad altri pari in azienda che cosa hanno fatto e sempre cercare di approfondire gli obiettivi didattici formativi in relazione alle, eh, eh, alle piattaforme che vado a scegliere no, e quindi coltivare quella che io chiamo curiosità digitale e eh, fare dei focus insomma passo passo su quello che si deve fare sul quarto punto che era non coinvolgere tutti gli attori in gioco anche questo mh, forse non è chiarissimo ma quello che voglio dire è cercare di coprogettare i percorsi didattici, no? prima con i focus group dicevamo coinvolgete anche quelli che li devono fruire, no? I, i formandi, i formatori, eh, però anche i quadri, a volte capita di eh, avere a che fare con aziende nelle quali c'è il training manager che vuole portare un progetto di innovazione, eh, però non ha il sostegno non tanto economico, ma tanto insomma studinale del, di quadri della direzione sopra di lui eh, sull'abbracciare magari delle pratiche un po' più eh, avanzate come la gamification eccetera E quindi per quanto possibile anche i tecnici, ecco un altro tema importante tante volte gli sviluppatori di una piattaforma se viene fatta in house o comunque se ogni azienda ha del, un reparto IT in genere di quelle medio-grosse che magari dovrà seguire eh, il modo in cui la, la piattaforma verrà utilizzata all'interno dell'azienda in termini di permessi Ehm, di firewall eccetera ecco, coinvolgere anche queste persone poveri smanettoni che eh, spesso vengono maltrattati e utilizzati solo al momento del bisogno sono persone chiave nel momento in cui si, si adottano delle innovazioni di tipo tecnologico come ultimo punto però questo ne abbiamo già parlato, rimodulare i tempi di sforzo dell'apprendimento, ecco tema classe capovolta, classe chiama il mondo della scuola però secondo me è, è centrale, no? Adesso oggi stiamo facendo un becero intervento più o meno frontale perché voi non, insomma, non potete partecipare direttamente. Eh, nel corso io cercherò di far lavorare i corsisti. Eh, L'ottica della classe capovolta è proprio quella di dire che okay, quando ci vediamo, quando siamo faccia a faccia, non serve che Ruggeri parli per tre ore e noi ascoltiamo, ma insomma fa un video e va bene, uguale. Eh, stessa cosa anche in aula, no? quindi se, se il formatore chiacchiera e basta, serve a poco. Al di là delle domande dell'interazione che è bene che ci siano, il concetto di classe capovolta prevede che i momenti sincroni siano momenti laboratoriali e di scambio, Mentre l'apprendimento la, diciamo, di tipo più nozionistico, eccetera, avvenga in un altro momento. E quindi, tipo, andate appunto a vedervi dei video formativi, delle pillole, eh, leggete questo documento, fate questo quiz, fate questo percorso, giocate questo serious game e poi ci ritroviamo in aula e ne parliamo. Ecco, questo è un altro dei consigli che posso dare. Senti, il tempo galoppa e ti proporrei, eh, se mostriamo alle persone che ci seguono, il uh, codice sconto per il m, tuo corso. Matteo sarà in aula uh, virtuale venerdì uh, 22, venerdì della prossima settimana, col suo corso con, uh, distraction, su Distructional Design uh, e uh, se usate il codice ID15, ID15, avete uh, diritto a uno sconto su iscrizione appunto del uh, 15%. ID15 per iscriversi al corso di Matteo Geri sull'Instructional Design in programma venerdì 22. Torno sul, sul faccione e visto che sono qua posso eh, approfittare della tua, della tua conoscenza, ti chiedo una riflessione eh, su una cosa che ho visto al margine della tua, di una delle tue slide, ed era il verbo usare. Eh, perché eh, invece quello che è facile trovare in ambito aziendale è una certa ingessatura anche preventiva da parte dei eh, formatori che cosa vuol dire nella tua esperienza usare che rischi comporta e che vantaggi porta come sempre le due cose vanno insieme sì, in effetti era il punto successivo uh, diciamo un sesto punto allora diciamo che eh, nei miei cinque punti c'è una certa, eh, forse pesante cautela, no? Eh, andateci piano, parlate prima, coinvolgete tutti, fate di qua di là e poi vi diceva, vabbè, ma insomma eh, ci sarà spazio anche per divertirsi un po'. E eh, lo Sare può voler dire sia quello che vedete qua in questa immagine che, che prestavamo molto mostrare, queste sono due persone con le quali ho, ho lavorato, e quella a sinistra è, è un formatore aziendale e quella a destra è un diciamo montatore video e ehm, grafico che lavorava sul corso di learning che il docente stava realizzando. Eh, allora, senza arrivare a questo estremo, che però eh, buffo è buffo e carino, fu proposto proprio dal, dal formatore, questa idea faceva una specie di parodia di Matrix, a un certo punto funzionava rispetto a quello che lui stava insegnando ed è stato anche apprezzato perché può sembrare un po', un, po', un po' ridicolo, però mettersi in gioco può essere sia proprio questo, cioè l'idea del... Um, del dello, de lasciarsi andare anche un po' no? de, eh, delle, eh, delle forme anche di, di metafora, di ironia. Cioè il digitale, eh, da un certo punto mh, chiude, eh, irrigidisce, ma dall'altro Lascia tanta, tanti spazi, tanta, tanta idea, all'innovazione Nel momento in cui noi creiamo un video didattico, per esempio. In fondo è un piccolo film, può diventare un piccolo film. Al di là delle risorse economiche che uno possa avere qua, abbiamo, come detto, uno studio professionale, eccetera, ma non è detto che debba essere così. Io ricordo eh, una, più di dieci anni fa eh, un formatore francese, eh, geniale, che aveva realizzato un video. Lui era un avvocato e insegnava ad avvocati. Quindi parliamo di uno degli abiti più ingessati uh, di sempre. Mi perdoni, non gli avvocati che magari sono collegati. Uh, lui si era messo in cucina per fare questo video, uh, di fronte al frigo, apriva il frigo e uh, tirava fuori delle cose dal frigo che non sempre erano uh, diciamo, cibo, e uh, li usava come spunti per, per la conversazione. A un certo punto si è messo uno scolapasta in testa, foto, wow. e. Eh, era una bomba e, e quello che diceva era assolutamente serissimo e valido, ecco, bisogna avere anche una certa sicurezza di sé per questo. Mm, SARE, però non intendo solo questo, questo più per i formatori, uh, per instructional designer invece il discorso è un po' diverso, cioè l'idea della progettazione, quindi uh, perché non inserire invece... Anche qui degli elementi di gioco, di sfida, eccetera. Um, una delle, delle cose che mi viene da, da raccontarvi è um, sull'assessment. Uh, anche di questo parleremo nel, nel corso settimana prossima. L'assessment, quindi la, la valutazione finale e il monitoraggio sono due degli aspetti diciamo, più delicati, a volte anche più noiosi della formazione um, su certi tipi di formazione soprattutto dalle competenze per non parlare del, dei behavioral changes dei cambi di comportamento che adesso ad esempio in tema sostenibilità in molte aziende si sta lavorando tanto su questo anche sulla sostenibilità interna quindi anche solo insegnare alle persone a non buttare la plastica nella carta dell'ufficio eccetera Ma si tratta di fare dei cambi di comportamento come faccio a valutarli a monitorarli? No? È Uno che se lo fa da solo deve farlo in azienda, a casa eccetera lanciare delle sfide può voler dire eh, ok, allora ti do due settimane, in queste due settimane metti in pratica quello che ti ho raccontato no? stai un po' più attento a eh, come usi le stampanti come butti via la roba, due esempi base però in realtà è molto significativo molto esemplare appunto e, mh, a casa e in ufficio e ci rivediamo fra due settimane e poi mi racconti mi racconti vuol dire che io ti predispongo nella piattaforma uno strumento nel quale lui, come, una, può anche usare un diario di bordo, ad esempio, però banalmente posso avere anche una piccola scala e alla fine gli chiedo: ok, rispetto a quello che ti è stato insegnato, che avresti dovuto mettere in pratica, quante volte l'hai fatto? E la risposta può essere: non mi è manco venuto in mente. Sì, mi è venuto in mente, ma non ci riuscivo perché ero sempre impegnato da era troppo complicato. L'ho fatto un po' di volte, più o meno, come già lo facevo, oppure no? In effetti mi sono accorto che stavo meglio a farlo. No? Questo si applica anche a. Um, ad altri campi del, del proprio comportamento, no? so, sull'alimentazione, sono tante aziende adesso che lavorano anche sulla capacità delle persone di star bene, di alimentarsi bene, di dormire, riposare bene, non è molto americano, ma. E, oppure all'ultimo livello mi ha cambiato la vita, no? ecco se tu fai un rilievo di queste cose poi aggiungi magari degli statement, chiedi alle persone, Ok, racconta come è stato vivere queste due settimane comportandoti diversamente, e gli statement possono essere su un wall quindi sono, sono una, eh, tipo un vecchio forum una pagina della piattaforma e quindi la gente si, si può anche vedere, commentare, magari meglio per gruppi soprattutto se sono in tanti e da lì l'instructional designer o il responsabile della formazione può anche tirar fuori degli statement e riportarli che ne so, al marketing per dire ragazzi, guardate cosa è venuto fuori dal nostro corso no? guardate questa, questa dichiarazione questo dice eh, il vostro corso mi ha totalmente cambiato la vita e mi sento una persona nuova e adesso vado. Non è detto che vada così, però eh, può funzionare sicuramente un modo per rilevarlo, osando, cioè quindi lanciando una sfida, facendo una cosa un po' particolare rispetto a quello che è il momento più imbastito, diciamo, della, della formazione che è la valutazione finale. Altra altra nozione generale che può interessare l'instructional designer aspirante eh, e di cui secondo me c'è tanto da parlare la, la gamification che è il sacro graal facciamo formazione facendoli divertire e eh, che mh, poi però dopo non fa tanto divertire no. e, eh, non è neanche non fa neanche tanta formazione ora siccome eh, invece io ritengo che se fatta bene eh, funzioni. Mm, come lavora con, uh, con i suoi formatori, l'instructional designer, per dirgli, spiegargli, mostrargli, fargli toccare con mano come si fa davvero una gamification che porta risultati e che poi effettivamente non, eh, non genera noia eh, come succede con tante robe un po' precotte, un po' semplici, un po' banalotte che, che di gioco hanno ben poco. Sì, eh, allora la gamification è appunto un termine anche questo delicato, no? però eh, la sua definizione più o meno è applicare dinamiche e meccaniche ludiche in ambiti dove di solito non si fa come nella formazione, eh, cosa non vera in realtà perché si fa da, da una vita questa cosa. Um, però il punto che oggi la gamification è molto intesa come competizione, raccolta di punti oppure suggetti cioè serious game o comunque giochi formativi molto elementari, come hai detto tu anche troppo semplici, quasi offensivi, no? per cui viene spacciato per gioco eh, il banale puzzle, il gioco dell'Oca che per i game designer veri non è un gioco perché è legato esclusivamente uh, al tiro di dadi. Eh, il punto è che... Questa veramente va progettata molto bene e cambia di situazione in situazione. Quello che io propugno, diciamo, nell'ambito del, della gamification è l'idea di allargarla soprattutto alla creatività, forse anche perché, appunto, essendo un musicista, mi piace molto questa, questa cosa, e eh, intenderla in maniera più ampia possibile. Dal uh, chiedere alle persone di inventarsi loro un gioco su un determinato argomento, tipo Game Storm, eh, quindi vuol dire. Uh, inventiamoci un, uh, un gioco su come migliorare la comunicazione in azienda, vi dividete in gruppi, ogni gruppo uh, tira fuori la sua idea di gioco, chiaramente un po' più complesso di così, li prepari a cos'è il gioco, gli elementi del gioco, eccetera. Oppure la creatività, l'immagine che ho tirato fuori qua, in cui da un po' probabilmente vi state chiedendo che cos'è, già io vedo la tua espressione luce un po' tipo anche frizzata tra l'altro, di sorpresa, cosa c'entrano questi attiro tirosannos, no? questi tenori? Scusami, so di essere frizzato, ma non ho modo di intervenire, nel senso che qui funziona tutto, quindi c'è proprio un problema dalla scrivania in poi, non sulla scrivania. Dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco e commentare che è il bello della diretta. Esatto, e allora su questo c'è la slide precedente, questa cosa qui. Consiglio a tutti di andarla a vedere, Chip and Tyler, uh, canale YouTube. Adesso sono un po' venduti a un provider di learning, ma sono delle prese in giro di queste situazioni, delle videoconferenze in real life, come succederebbero, eccetera, andatevele a guardare. Ehm, per tornare ai nostri tenori sardi, allora questo è un esempio di come, con un software del tutto gratuito, che è questo VSDC, Free Video Creator, eh, durante il lockdown tanti musicisti si sono eh, arrangiati per organizzare delle, delle cose suonando assieme in coro, e montarle con un software come questo, che ha la portata di tutti, molto più semplice di altri programmi di editing video come Carrier. E Questo perché gamification cosa c'entra? Allora, uh, se andate a vedere questo video che è eccezionale dal mio punto di vista, vedete come delle persone anche non giovanissime, tra l'altro tramite la tecnologia, sono riuscite comunque a costruire un oggetto di intrattenimento, in questo caso non formativo, eh, molto funzionale, molto potente. Allora, se io la gamification la intendo come eh, possibilità creativa, ho un mondo che mi si apre che molto, va molto oltre, quello di fare la classifica punti per i venditori dell'azienda farmaceutica eh, che già sono in competizione tra loro e quello che vince, guadagna chissà cosa, quelli che rimangono indietro, boh, vedremo. No? Eh, C'è un'idea molto più di coinvolgimento, di compartecipazione e anche la possibilità magari di far creare degli artefatti eh, ludici o comunicativi a dei gruppi di persone che possono essere i formatori, i formandi, eccetera. Appunto eh, GameStorm, Game Jam, questi laboratori ludici cui chiedi tu di inventarsi il gioco sono, secondo me, un altro ottimo, un ottimo esempio. Ecco, ecco che... <coughs> Come si? Uh, io direi che possiamo fare l'ultima domanda, intanto perché uh, credo di essere ancora frizzato, e però non ho, non ho modo di No, ma ti vedo fluidissimo adesso, non so, dopo ah, che l'abbiamo detto probabilmente. Non so, zumba eh, è... Il flusso dei bit si è normalizzato. <ride> eh, meglio così, o non lo so, dipende dalle da opinioni. Eh, direi di fare l'ultima domanda perché se siamo nei, nei tempi. Eh, e Uh, così uh, te la butto lì, visto che venerdì l'altro sei di corso uh, qual è la prima cosa che farai dopo aver fatto questa chiacchierata dopo quando io tengo qualche corso di qualche cosa poi ripenso alle cose che ho detto ripenso ah, alle cose che ho fatto e salta fuori sempre una modifica un'aggiunta un una, um, che cosa con che cosa pensi di uscire da oggi eh, interessante. Allora, oggi purtroppo c'è stata poca interazione eh, con diciamo, i partecipanti, quindi magari andrò un po' a sbirciare se c'è qualche commento eh, ulteriore oltre a quelli che abbiamo letto, e diciamo per, per informarvi meglio. Mm, adesso non so esattamente come eh, rideclinerò il mio intervento di settimana prossima, ma eh, ancora di più dopo la, la chiacchierata di oggi, che mi è piaciuta proprio perché. Uh, almeno con te potevo uh, parlare insomma, e scambiare idee ed è stato molto poco lineare. No? Io ho preparato le slide con l'intenzione di usarle un po' qui, un po' là, in maniera poco lineare e, ed è andata proprio così, però non ero certo che ce l'avrei fatta perché temevo che avrei preferito ancora una volta aggrapparmi per avere il mio filo conduttore. No? Allora vorrei provare venerdì prossimo a, a riutilizzare questo metodo, anche un po' più confuso se vogliamo, ma diciamo c'è un valore in certe forme di disordine eh, che lasciano forse più spazio proprio anche all'andare all incontro momento per momento a chi hai di fronte, no? cioè, più sei preparato, come si diceva prima nel primo tra preparazione e improvvisazione, più sei preparato eh, più puoi ben improvvisare, però al tempo stesso devi riuscire a eh, a, a lasciare degli spazi vuoti no? Delle, tipo, eh, questo vi porterei a casa vediamo poi se nel frattempo in una settimana e poco più vi viene qualche altra idea va bene senti io ti ringrazio molto perché eh, ti sei prestato hai mostrato secondo me anche un po' di materiale di corso quindi hai dato una bella anteprima sì. di che cosa eh, si troveranno davanti gli iscritti io ricordo ancora una volta che con il codice eh, ID15 è possibile avere lo sconto del 15% per, um, <coughs> appunto, seguire il corso di Matteo eh, in tutta la sua, la sua bellezza. Nella newsletter Apogeo, di eh, dopodomani, venerdì, questo, avremo una uh, sintesi del, <coughs> di quello che è stato detto. E poi avremo anche l'elenco dei prossimi incontri perché Apogeeo Live eh, procede di settimana in settimana con i nostri docenti e con eh, e con i nostri autori. Quindi magari iscriversi alla newsletter per chi non eh, l'avesse fatto può essere una buona idea per rimanere sempre al corrente di, di quello che sta succedendo. Io ti ringrazio tantissimo e eh, da bravo formatore di formatori eh, mi hai davvero insegnato qualcosa e spero che valga anche per tutte le persone che ci hanno seguito ok benissimo grazie per questa piacevolissima chiacchierata chiudiamo giusti giusti a presto a presto buona serata a tutti buona a cena uh, apogeo live ritorna settimana prossima ciao ciao sì. a tutti ciao buona serata